Ciao a tutti, in questo video vedremo un circuito molto interessante, un lampeggiatore led con effetto dissolvenza utilizzando solamente un integrato NE555, un transistor NPN, un condensatore elettrolitico e due resistenze I transistor NPN che si possono utilizzare sono diversi Io ho utilizzato un S8050, ma possiamo utilizzare benissimo dei comunissimi BC547 o 2N2222 facendo attenzione al pinout che cambia da modello a modello questo è lo schema elettrico da utilizzare l'alimentazione da fornire al circuito va da 9 a 12 volt dc ma dovremo modificare la resistenza R2 di conseguenza iniziamo subito montando tutto il circuito sulla nostra breadboard Ma una cosa molto interessante di questo circuito è che andando a variare il nostro condensatore elettrolitico, varieremo anche la velocità del lampeggio. Adesso togliamo questo da 47 microfarad e ne mettiamo uno da 10 microfarad. Guardate che succede. viceversa, mettendo uno più grande, da 100 microfarad, il lampeggio diminuirà di velocità. La cosa bella è che sapendo dell'assorbimento del diodo LED in quanto con questa resistenza andremo ad assorbire circa 8 mA e sapendo che il 555 può erogare al massimo eh, 200 mA ne possiamo aggiungere tranquillamente anche più di 10. guardate che bell'effetto e anche oggi siamo giunti al termine se questo video ti è piaciuto lasciami un like iscrivetevi al canale e attivate la campanella se non volete perdervi i prossimi video io vi saluto ci vediamo alla prossima ciao a tutti